Rido come una gallina, aforismi e altro della Contessa Ginevra. Se io non avessi fatto quel Whatsapp, quel video Whatsapp, non ti sarebbe neanche venuto in mente, non sarebbe neanche uscita la gallina che c'è in te. A parte la, la gioia che lei la gallina non la dà a qualcun altro, nel senso la dà del, del, del, del termine, la gallina, non qualcos'altro, faccia cosa vuole lei, delle cose sue, vero? No, però rido, rido, rido, effettivamente sembra che stia facendo l'uovo. Io sono una multipod. Allora, multi -pud sono, ti spiego cosa sono le multi -pud, che lo sto studiando nel marketing. multi -pud sono quelle donne che fanno duemila cose, eh, sanno fare tutto e poi quando imparano a fare una cosa piantano lì e ne fanno un'altra e si sentono sfigate per questo, perché sembra che non siano determinate a portare a termine la cosa che fanno, ma in realtà la cosa la fanno, finiscono, si stancano, ne fanno altre, si chiamano. Multipud e questa è una qualità, ma certamente che lei è una multipud con la D, vero? Perché se fosse un'altra consonante tipo la T non sarebbe molto avvicinabile sa lei, multipud ha capito? Le lascio immaginare quale potrebbe essere l'altra consonante ah bene bene, questa classifica la, io la riconosco in lei eh, non mi riconosco invece nella nicchia o in queste cose, perché io che modestamente credo di saper fare tante cosucce, però le voglio portare a termine, ma in quale categoria mi mette lei Laura Gioia? Ma non me lo dica, sa perché se no non, non sto Assolutamente più da nessuna parte dove, dove, dove mi collocate? O non mi collochi, guardi, mi lasci libera. Così come il vento in una ciotola dividere i rossi dai bianchi. Si sì, vabbè, pizza. Comunque, se posso dire la mia, Laura Gioia, anche lei ha una risata, direi molto particolare, lievemente satanica, presente Ari Argento, da Ari Argento, quello lì, no, che ti fa ah, sussultare. Ecco, lei ha questa impostazione, un po' da brividi noir. Sì. Non ci posso credere, no, non ci posso credere. secondo lei è Laura Gioia ma gli stronzi sanno di essere stronzi e quindi sanno di essere stronzi e contenti? <ride> stronzi e contenti <ride> e comunque il mio psicanalista dice che è tutto sotto controllo la neurologa dice che vado benissimo non sono né esaurita né depressa ma che cacchio sono? <ride> va bene sono e quindi esisto esisto sono sono che cosa mi piacerebbe tanto essere una stronza perché secondo me gli stronzi non stanno male come stiamo male noi scusi se metto anche lei in mezzo a questo club cara carissima laura vieni a cena con me no no no, no grazie mi sono fatta un po' di pasta mio Gualchiero, che è il mio autista tutto a fare, quello che ogni tanto gli dico, Gualchiero, abbassa il finestrino, perché è tutta metafora naturalmente, no? Abbassa il finestrino che starebbe abbassa i pantaloni, fammi vedere i bambi e ecco poi lui, lui e lui rido come una gallina.